Il motivo per cui abbiamo ancora Napolitano è perché siamo stati incredibilmente incapaci noi, diciamoci la verità. Dopodiché a me lo schema sostenuto da Giorgio Napolitano, la sua convinzione delle larghe intese, io non lo condivido, l'ho sempre detto, non sono irrispettoso, però lo dico. Per esempio sono d'accordo con lui che bisogna svuotare le carceri in un certo modo con intelligenza, con misura e anche lì riconoscendo che è la politica che non ha fatto le cose giuste. Però, Quindi non è che voglio fare il demagogo, mi intesto anche una battaglia difficile, ma sullo schema politico non sono d'accordo e sinceramente non ho trovato giusto, scusami così finisco a risponderti, che l'incarico a Bersani non fosse dato in pieno, lo dico perché Bersani che ha tanti limiti come tutti noi, però è anche l'unico che si è dimesso.